Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, buon giovedì primo aprile e benvenuti, benvenuti a Mattino Insieme e non dimentichiamolo, oggi è il giovedì santo quindi ci stiamo avvicinando a grandi passi al giorno di Pasqua, il giorno di Pasqua che è sempre più vicino. Ma qual è il significato proprio di questa giornata così particolare, cioè del Giovedì Santo? Io giro immediatamente questa domanda a Diego Andreatta, che è il direttore di Vita Trentina, che è nostro ospite come tutti i giovedì mattina. Buongiorno Diego innanzitutto. Buongiorno Marco. Sì. Ti rispondo da povero cristiano, più che da liturgista o da biblista, ma certamente oggi si apre il triduo pasquale, entriamo in questi tre giorni più importanti dell'anno liturgico, in un clima di raccoglimento e anche di riflessione, di meditazione, in cui i cristiani in tutto il mondo ripercorrono le vicende, Vangelo alla mano, della passione morte e risurrezione di Gesù. In particolare oggi è il giorno dell'ultima cena, il giorno della lavanda dei piedi, gesto eh, di carità e il giorno in cui eh, per la Chiesa è stata istituita eh, l'Eucarestia, il sacramento dell'Eucarestia. Sono due momenti liturgici, la messa in cena domini che vivremo questa sera e solitamente c'è al mattino anche la messa del crisma in cui vengono benedetti gli oli che poi vengono usati durante l'anno. Per i problemi della pandemia eh, questa messa che vedeva convergere da tutta la diocesi eh, i sacerdoti viene invece rinviata come già lo scorso anno. Perché il Giovedì Santo è anche la festa dei preti, eh, Nell'ultima cena si ricorda anche l'istituzione del sacerdozio, quindi eh, possiamo oggi fare gli auguri ai nostri parroci, ai nostri sacerdoti, in questa giornata tanto importante anche eh, per loro. E questa purtroppo sarà un'altra Pasqua con molte limitazioni anche proprio nei riti, nei riti pasquali, no Diego? Sì, certo, è doveroso, prioritario, insomma, il rispetto delle misure, eppure pare che appunto questa, pur con queste restrizioni a cui per certi aspetti le comunità si sono un po' abituate, hanno preso eh, le misure, sia possibile mantenere eh, pieno, vivo tutto eh, il senso e il richiamo che eh, la parola di Dio ci offre in questi giorni. Ecco, vorrei anche ricordare, qui entriamo così nelle nostre pagine, prima parlando di sacerdoti, tanti che se ne sono andati a causa del Covid, e li ricordano anche due preti trentini che abbiamo intervistato perché dal Covid sono appena usciti: Don Lino Zatelli, parroco in San Carlo, qui alla Clarina di Trento, e Don Luigi Mezzi, parroco sull'altopiano di Brentonico quasi un mese di più in, in ospedale per loro e abbiamo raccolto eh, l'esperienza che hanno fatto, un'esperienza che eh, è un'esperienza di condivisione anche con i compagni di stanza, di simpatia, di eh, sofferenza insieme, vicina anche a quanto ci ha detto Domenica, al suo ritorno in cattedrale, l'Arcivescovo Lauro. E di questo poi tra l'altro ti occupi, ma torneremo dopo ad occuparci proprio del Vescovo Lauro. Torniamo direi alla prima pagina, perché non l'abbiamo ancora mostrata, di Vita Trentina. L'abbiamo mostrata per la verità in anteprima in rassegna Grazie. stampa stamattina. Eccola qui. Voi avete titolato la Pasqua dei diritti con riferimento, eccolo lì, proprio al caso della Sicor, questa azienda roveretana. Come mai avete scelto proprio di mettere questo in apertura di questo numero pasquale? Sì, ci sembrava giusto eh, stare vicini alla realtà del mondo del lavoro che forse abbiamo un po' dimenticato in questi mesi dove spesso le difficoltà occupazionali, produttive si sono poi sovrapposte a quelle della pandemia e questa eh, di Rovereto è una vicenda anche paradossale in quanto eh, questa azienda ha un um, bilancio positivo, un fatturato solido però è arrivata davanti al giudice per comportamento antisindacale, ha disdetto in modo unilaterale, secondo i sindacati, un contratto di lavoro e molti dei dipendenti si sono ritrovati con una importante decurtazione nello stipendio. Vi ringrazio qui delle vostre puntuali eh, immagini, anche noi li abbiamo incontrati con Augusto Goio che in questa pagina racconta anche la storia recente della Sicor di Rovereto, una vicenda appunto che segna un passo indietro rispetto alla storia delle relazioni sindacali e anche industriali in Trentino. Non a caso esce in campo anche Confindustria Trento per, eh, fare luce appunto su questa vicenda che comunque come eh, osserviamo anche nel sommario della copertina del nostro giornale ha registrato anche una positiva solidarietà dalle altre aziende della zona industriale con molti eh, dipendenti che hanno fatto rete hanno dimostrato la loro vicinanza ai colleghi metalmeccanici della SICOR che ricorda un'azienda che produce motori per ascensori Dicevo prima che saremmo ritornati ad occuparci, saremmo ritornati a parlare di Monsignor Tisi. Lo sappiamo che proprio domenica è ritornato alla sua attività, la sua attività possiamo dire di tutti i giorni. Lo sappiamo, è stato malato di Covid. Anch'io l'ho incontrato proprio domenica al suo ritorno. E anche tu, Diego, te ne occupi nel, nel tuo editoriale. Nel tuo editoriale scrivi L'umanità del risorto, l'idea fissa di Don Lauro. No. Sì, perché c'è un anniversario, il 3 aprile, cioè sabato, sabato santo. Sono già cinque anni da quel giorno del 2016 in cui appunto, dopo essere stato nominato, eh, Monsignor Tisi fece ingresso in Duomo, era una domenica in Albis, una domenica anche quella in tempo pasquale e quindi è un po' l'occasione per riprendere alcuni gesti, alcune azioni di questi primi cinque anni, alcune scelte che ho ricondotto attorno a questa idea principale, dominante, cioè del raccontare Dio attraverso l'umanità di Gesù di Nazareth, il falegname di Nazareth come spesso lo chiama, ma ho cercato di mettere in evidenza anche eh, che cosa questo eh, abbia significato anche sulla comunità trentina, nei rapporti con le autorità civili e soprattutto attorno a quell'attenzione ai poveri che è uno dei cardini di questo episcopato insieme alla centralità dell'Eucarestia e al eh, valore, all'ascolto della parola di Dio. Nelle pagine interne, così ritorniamo all'interno del settimanale diocesano che ricordiamo è in edicola da questa mattina, Parlate delle cure domiciliari nelle case dei pazienti, se non sbaglio è proprio il sì. titolo. Sì, abbiamo voluto completare un po' la panoramica che abbiamo dato in questi mesi rispetto alle risposte che la Sanità Trentina ha dato, non abbiamo ancora parlato di questa realtà dell'unità di, di cure domiciliari palliative che è molto importante perché tanti pazienti eh, con sintomi eh, lievi hanno potuto evitare anche il ricorso all'ospedale proprio grazie a questa task force, a questo gruppo di infermieri e anche di eh, medici che organizzati dall'azienda sanitaria hanno garantito un contatto, un monitoraggio costante delle varie situazioni e anche un, una visita di eh, medici, è ecco, una eh, realtà che dà fiducia, che dà sicurezza, anche io personalmente ne ho eh, goduto e ci sembrava opportuno quindi non ricordare soltanto chi si trova nelle, nelle corsie, ma chi porta anche sul territorio questo aiuto a chi si trova a fare i conti con le incertezze, i dubbi, e le ansie del Covid. È iniziata domenica la settimana santa con la Domenica delle Palme, dicevamo con il ritorno di Don Lauro. Ecco qual è stato il messaggio che ha lanciato Don Lauro domenica nella Domenica delle Palme? Eh, il messaggio è stato proprio quello di vivere queste giornate eh, nell'ascolto, ma anche con la dimensione della meraviglia, dello stupore. Ecco, in questo anche in sintonia, anche questa volta con Papa Francesco che pure ha tenuto eh, una, una sua riflessione su questo tema, cioè la, la capacità di cogliere ogni anno eh, nella vicenda del Cristo quanto è straordinario, eh, quanto è, dà fiducia, quanto può cambiare la nostra vita con la sua promessa appunto di risoluzione, di vittoria sulla morte. Tornando alla prima pagina, eh, Pier Giorgio Franceschini si occupa di una vicenda, insomma, che ha tenuto banco purtroppo negli ultimi tre mesi. No? Il titolo che proponete è Una voce dal fiume, potremmo mai perdonare? E ci si riferisce a quel grave fatto avvenuto ai primi di gennaio in Alto Adige. Sì, in questo editoriale Pier Giorgio Franceschini immagina un dialogo fra i genitori di Benno Neumeier e il figlio che ha confessato appunto di averli uccisi. È un, eh, un dialogo molto eh, toccante perché va alla radice sia del rapporto figlio-padre, eh, figlio-madre ma anche eh, all'assurdo di questa eh, vicenda in cui appunto chi ha dato la vita si trova poi a, a perderla. E' una vicenda che pone eh, anche il eh, dubbio, l'interrogativo radicale, insondabile del perdono. A Roveretto si coltiva l'inclusione e andiamo così nella cronaca dalle valli. Ci puoi spiegare qualcosa di più? Sì, eh, nell'ambito della rivoluzione, insomma, del, del, di quell'area strategica anche nella storia della città della Quercia, che è la manifattura, eh, si è realizzato in un terreno incolto un progetto inclusivo con degli orti che sono stati fidati ad una eh, cooperativa e quindi è bello pensare che là dove si fa ricerca e innovazione ci sia insieme uno spazio verde che pure fa dell'innovazione sociale e ci è sembrato utile dedicare l'apertura della pagina roveretana a questa realtà seguita da vicino da Trentino Sviluppo. Il filo conduttore di tutto il numero chiaramente di questa settimana è la Pasqua, c'è qualcos'altro che ci vuoi segnalare? perché ci sono pagine veramente molto interessanti, devo dire come sempre su Vita Trentina, molti spunti molto interessanti, ma in particolare proprio sulla Pasqua 2021? Sì, direi tre aspetti. Gli artisti trentini che sono associati nel Lucai ci hanno donato eh, un'opera eh, sul tema della luce, della parola e della Pasqua. Abbiamo poi un uh, viaggio dentro la uh, poesia per... Uh, curato dalla nostra collaboratrice firma esperta poetessa anche la Nadia Scappini e poi la Pasqua dei Bambini perché la nostra collaboratrice Monica Signorati ci racconta l'esperienza della parrocchia di Povo dove da due anni c'è un bambino che ha fatto un po' scuola perché durante l'omelia del parroco commenta il Vangelo con un disegno che poi viene valorizzato in assemblea al momento dell'offertorio. Ci è sembrata una modalità interessante per far sì che i bambini diventino i nostri eh, educatori per certi aspetti con la loro ingenuità, con il... Ehm, con la loro anche eh, riflessione e, e come in queste realtà si riesca anche a fare una liturgia a misura di bambino. Io ti chiederei Diego se puoi fermarti ancora qualche secondo ben Perché volentieri. adesso dovremo avere un collegamento con il nuovo rettore, il neo rettore dell'Università Trentina Eccolo, lo stiamo vedendo, Flavio De Florian e Il passaggio di consegne sta avvenendo, è avvenuto proprio in queste ore Di fatto è il suo primo giorno da rettore dell'Università di Trento Professor De Florian, buongiorno Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta e ci vede da casa. Ecco, la ringraziamo per essersi ritagliato qualche minuto perché immaginiamo insomma che queste siano ore molto concitate, piene di impegni e piene di incontri. È anche emozionato? Beh, sicuramente è un giorno eh, così simbolico. Oggi si inizia veramente in questo nuovo ruolo. Come diceva giustamente lei, ci sono molte cose da fare i primissimi giorni per mettere a punto eh, i meccanismi, la macchina e i collaboratori quindi eh, in questi giorni abbiamo parecchi incontri e oggi comunque è il mio primo giorno ufficiale in ufficio come vedete al mio, alle mie spalle è ancora un po' spoglio perché devo ancora prendere realmente possesso ma eh, iniziamo da oggi una domanda che fanno sempre i giornalisti in queste occasioni è, sarà un mandato nel segno della continuità? È forse scontata come domanda, ma bisogna farla. Ma Diciamo questo, l'università è un'istituzione che ha una sua forza e una sua continuità che prescinde dalle persone che ne stanno al vertice. Comunque gli ultimi sei anni sono stati sei anni di successi e di risultati importanti da parte del professor Collini, anch'io ero parte... Della squadra ero in senato accademico e quindi certamente io intendo valorizzare tutto quello che è stato fatto di buono in questi sei anni e quindi ci saranno molte cose che io vorrei continuare su quel percorso. Certamente le cose cambiano, le cose evolvono e quindi saranno anche sei anni che vedranno importanti cambiamenti, ma direi che più che la continuità delle persone a me sta a cuore la continuità dell'istituzione. Come ha visto qui nel studio con me c'è Diego Andreata, direttore di Vita Trentina, anche lui voleva porle una domanda. Buon lavoro, Rettore. Volevo chiederle di rispondere a questi eh, microfoni a quanto ieri le è stato chiesto dai rappresentanti degli studenti in un intervento piuttosto puntuale e preciso. Sì, beh, i rappresentanti degli studenti hanno posto l'attenzione sulle problematiche che stiamo vivendo in questo momento, soprattutto con riferimento eh, alla pandemia. Noi eh, ovviamente abbiamo sofferto come molti la situazione eh, attuale, quindi con gli studenti lontani dalle aule e con la didattica prevalentemente a distanza. Abbiamo cercato di fare il possibile finché c'era concesso, adesso se eh, dopo Pasqua sarà possibile riprendere qualche attività in presenza eh, lo faremo eh, immediatamente, c'è un tema anche di presenza comunque di studenti nelle aule studio, e di servizi aggiuntivi, noi dobbiamo da un lato eh, considerare molto attentamente tutti eh, i vincoli e tutte le condizioni di sicurezza perché al primo posto c'è sempre la sicurezza in questo momento, ma noi siamo vicini ai nostri studenti e cerchiamo di accompagnarli in, questo, in, questo, in questa fase, cercando di offrire loro quello che possiamo, delle attività che tradizionalmente l'università vive insieme ai propri studenti. Noi non vediamo l'ora che questa fase si possa in qualche modo superare progressivamente, non ci sarà chiaramente un salto netto, ma speriamo che per l'autunno eh, dei miglioramenti significativi si possano registrare. E professor De Florian, possiamo chiederle che stile adotterà? Ma Io credo che eh, uno stile non si inventi, eh, si costruisca piano piano. Partirò dallo stile che ho avuto finora, per chi mi conosce, che eh, cerca di essere attento alle esigenze di tutti e soprattutto di ascoltare tutti. Un rettore prima di tutto deve ascoltare, altrimenti non sarà mai in grado di eh, cercare di fare sintesi fra le tante eh, esigenze diverse che ci sono in una comunità così articolata come quella universitaria. Fra studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo siamo tanti con punti di vista diversi e con eh, esigenze diverse. Quindi la prima cosa che io vorrei fare è, è ascoltare. Partendo da questo stile qua, piano piano imparerò anch'io eh, come muovermi in questo nuovo ruolo. Quindi lo stile crescerà col tempo. Noi la ringraziamo molto per questi minuti che ci ha concesso, ovviamente la invitiamo in studio qui appunto negli studi di mattino insieme nelle prossime settimane e la ringraziamo per essersi ritagliato no, questi pochi minuti, ma così per, volevamo noi darle il benvenuto e ovviamente per farla conoscere anche ai nostri telespettatori. Tu Diego, per chiudere, volevi ancora magari aggiungere qualcosa? No, mi unisco ai tuoi auguri di buon lavoro al Rettore, certo cominciare il primo aprile potrebbe sembrare uno scherzo, ma ci facciamo una, una risata. Grazie, grazie infinite e veramente buon lavoro a Flavio De Florian, da oggi rettore dell'Università Trentina. Grazie a voi, a presto, arrivederci. A prestissimo, l'aspettiamo, ce l'ha promesso. Io ringrazio, ringrazio Diego Andreata, direttore di Vita Trentina, che è stato qui con me e ovviamente. Gli faccio i migliori auguri di buona Pasqua. Sì, anch'io ne approfitto per rivolgerli a te, ai colleghi di Trentino TV, anche chi sta dietro le quinte e ci supporta, ma soprattutto ai nostri ascoltatori del, del giovedì mattina, eh, augurando loro che sia una Pasqua serena eh, con, le loro, eh, con le proprie famiglie e magari anche con qualche pagina del nostro settimanale.